Carissimi, è la quattordicesima domenica del tempo ordinario, siamo in piena estate, il Signore ci parla di messe, una messe abbondante, una messe da, da curare, qui prendersi cura, per questo ci manda, usa il linguaggio agricolo, della semina, del raccolto, non c'è chi semini, non c'è chi raccolga, diciamolo pure, c'è un grande vuoto, un vuoto terribile in questa nostra umanità che appare sempre più lontana da Dio, dai valori umani e cristiani, c'è tanto individualismo, tanta chiusura in se stessi, è tanto materialismo, ci si, si allontana dall'amore, in fondo Dio è amore, ci ricorda Giovanni, e allora ci invia, ci manda, tutti siamo abilitati a questo in quanto battezzati, non solo noi presbiteri o missionari, religiosi, religiose, ma tutti i battezzati sono inviati. Sono mandati, come ci dice qui il Vangelo, come agnelli in mezzo ai lupi, al massacro. Sarebbero mandati, potremmo dire, al massacro. Questo linguaggio è molto chiaro. In Gesù c'è questa volontà precisa di inviarci disarmati, miti, umili, poveri, perché forse, essendo disarmati, diventiamo invincibili in mezzo a questa società tutta piena di egoismo e di individualismo. Perché la storia ci insegna che anche se si usa la forza, la violenza, non si riesce mai a governare con il terrore, con la paura. Gesù ci insegna che si può governare, si può guidare un popolo, si può sostenere una persona in difficoltà, si può affiancare qualcuno solo nella gioia e con la gioia nel cuore. È di questa gioia che lui ci parla questa gioia ci invita a donarla, a portarla in questa messa abbondante, una gioia che in fondo si configura come augurio di pace. Pace a questa casa, questo sarà il saluto che noi dovremmo indirizzare a coloro che incontriamo questo andate dunque ci spinge ad uscire certo, ad uscire da noi stessi sicuramente per essere più generosi con il prossimo e con Dio e perché un mondo migliore possa attuarsi anche con il nostro operato e per testimoniare che è bello, che è gioioso amarsi vicendevolmente come Gesù ci esorta e amare Dio, sentirsi amati da Dio. Chi di noi ecco, non, ha, non, ha, non si è trovato una situazione di sofferenza, quante lacrime vediamo attorno a noi di persone che soffrono, di persone che si sentono abbandonate, non amate, ecco andate e portate l'amore di Dio, portate la pace, portate la gioia a coloro che sono tristi, abbandonati, delusi nella vita, disperati, portate speranza, portate carità e portate fede anche con la vostra testimonianza personale di fede in Gesù Cristo. Questo è l'augurio che faccio a tutti voi ascoltatori e possiamo essere sempre più coerenti e testimoni autentici di un Vangelo che vuole la nostra gioia, di un Gesù che vuole la nostra felicità. Buona domenica!